Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pan dolce. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 10 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manitoba, farina di tipo 00, burro, zucchero, miele, uova, aroma di panettone, lievito per dolci vanigliato, uvetta ammollata, canditi, pinoli, marsala e gran barnier. Diamo il via alla ricetta.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 Aggiungere il burro ed azioniamo il bimbi per 3 minuti a velocità 2. Aggiungere le uova ed azionare il bimbi per due minuti a velocità 3. Aggiungere la farina di tipo manitoba. La farina di tipo 00, l'aroma di panettone, il miele, il marsala, il grand marnier e il lievito ed azionare il bimbi per due minuti a velocità 4 aggiungere l'uvetta i candidi e i pinoli ed azionare il bimbi per un minuto in modalità spiga. Formare un panetto e trasferire su una teglia rivestita con carta da forno. Effettuare dei tagli formando dei rombi. e cuocere in forno preriscaldato statico a 160 gradi per 45-50 minuti circa. Il pan dolce è cotto, lasciare intiepidire, spolverizzare con zucchero a velo e servire. Pan dolce, grazie e alla prossima ricetta!